una bimba che tra un mese inizia la prima elementare. Non è vero. Come non è vero? Chi è questa bimba? Mm. Chi è che inizia la prima elementare? Io. Ah. E che cosa non abbiamo ancora comprato Anastasia? Lo zaino, Lo zaino. e c'è anche un problema che noi torniamo a casa il 30 settembre perché quando finiamo questa vacanza in Sardegna andiamo in Sicilia per altri 5 giorni e quando torneremo noi a casa c'è tipo un nutello mi ha detto, sì. Vanessa, dove c'è una cameretta esatto Esatto, quando torneremo a casa sarà molto tardi E io ho paura che noi non troveremo più lo zaino per Allora te. andiamo a trovarla Anche il Green grembiule Anastasia Quindi adesso andiamo la... a Olbia E andiamo a vedere se in un centro commerciale di Olbia Troviamo uno zaino mm. Hai idea di quale zaino vorresti? No Hai un'idea? C'è qualche personaggio che ti piace in particolar modo? No Eh, s... no No, quando andiamo sì. Vabbè, potrebbe... Vabbè, vedremo quello che c'è Non so come si chiama, tipo sì. Hello Kitty Elo Kitty Elo Kitty amore adesso sì. quando però andiamo vediamo, vediamo cosa troviamo e ci Se c'è essa e Anna, mm. poi se c'è chi lo Kitty, e Kitty, poi se c'è S. e se c'è Ninni e Amore, sei ancora piccina tu. E eh, tu di chi lo vuoi? Di Paperina? Come no. te? <ride> No, tu Mio ce paperina, se uh. E il grembiule. è il grembiule nero per forza, amore. Mm. Con le maniche lunghe. Con le maniche che hanno triste. Poi con la mascherina, pensa. Ma oh, io non lo porto Ancun... più eh. Ancora sì, no. Perché? Avevano detto che dall'1 cosa non Dall'1 giugno. Ok, ma forse fino no. alla fine della, del eh, di giugno, dell'anno sì. scolastico, a settembre no, lo riporti, tesoro. Che... Per quanto l'hai portato tu quest'anno il grembiule, guarda. Il camera. Vedi se i miei amici quanto moriremo di caldo Eh sì, voilà. poverini, mi dispiace tanto. Speriamo che tolgono almeno le mascherine, anche se eh. ci credo poco. Almeno spero eh. con i miei amici che c'è un attimo. Ma se aveva detto che avevano visto un video. Sì, c'è un, uno schermo, la, la lim, la, la, simone la, la, simone la lavagna interattiva. Va bene, adesso andiamo perché papà è in macchina che ci aspetta. Sì, già sono appiccicosa perché. E siamo qua al mare, figurati a scuola. Andiamo. Siamo arrivati a Olbia e adesso andiamo alla Cona da vedere se troviamo una cartella per Anastasia. Tu vuoi qualcosa? Sì. cosa? La strucciata ma quale astuccio che ne hai 15? a me non piace Perché non ti piace? le hai scelti tu gli astucci mica io sei pronta a scegliere lo zainetto? adesso siamo in un altro negozio eh? sei contenta? non te ne frega niente? andiamo dai andiamo a casa andiamo andiamo andiamo andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. allora dobbiamo cercare una macchinetta al caffè per i fuochi ad Perché perché io non ce l'ho e quando faccio il caffè mi sono ingegnata in un modo brava cercatemi le macchinette del caffè no quella classica che si mette sul fuoco sai la proprio la macchinetta vediamo chi la trova per prima poi guardiamo se è quella per i fuochi e induzione Beh io non la so bene. ok insieme va bene adesso dobbiamo appurarci che sono per invece i fuochi e induzione mi ricordo che c'è un segno sotto la scatola che ti dice se è per l'induzione o no il problema è che non ricordo quale sia il segno Induction Ah, proviamo a vedere. Cosa stai facendo? Hai Cosa preso hai preso? Le no, abbiamo già preso i pomodorini. Hai preso le banane? Le vuoi le pere? Le prendo? Sì, le mangi? Sono davanti a te, guarda. Quella confezione lì. Ah, c'erano anche le banane, anche qua. Vuoi queste o preferisci queste? Guarda che sono per te Anastasia, eh? non mi deludere. No, prendile, però, però prendi queste, perché mangio. secondo me queste sono più dolci prendile che ti fanno bene allora ragazzi dovete scrivere nei commenti ad Anastasia che la frutta fa bene amio amio voi un giorno mi spiegate che cos'è questo amio e questo altro modo di parlare eh? che non l'ho ancora ben chiaro ciao amo dai andiamo a cercare lo zaino dai Messa. ma sei terribile ascoltatemi bambine ascoltatemi un attimo dovete tenere gli occhi aperti perché dobbiamo cercare questo zaino e il grembiule perché io non vedo molto speriamo di trovarlo Ani prova a guardare qua a sinistra che. c'è la cancelleria ma non è... Oh, vedo degli zaini vedo degli zaini appesi qua non mi sembra vero ok guardiamo un po' cosa c'è Ani, intanto ti chiedo dove sei? Lo vuoi con le ruote o lo vuoi tutto qua, quello che c'è? Sì, non c'è più niente? Sì, c'è quello con i Ani, io ti do un consiglio. Prendilo, bello questo, però non ha. È uno zaino piccolino. Questo qua, ti stanno, i... stanno i libri? Oh, hai scelto questo amore? Sì. è bellissimo ma sei sicura che ti piace? Ti amo, ti amo, ti amo. non c'è molta scelta ti amo, ti amo, ti amo. è bello, bello spazioso anche posso mettere la merenda esatto tanto una... è grande aprilo ah, vediamo un po' le dimensioni non è tanto grande cioè, no. sì, è profondo però non è molto largo è vero che mettere la bottiglia ma ascoltami ti piace come disegno che ha le stelline sì, o no? ti piace ti piace? No. sicura? Sì. ma no. facciamo un po' un altro un e altro? Tipo, ma è staccata è eh lo so perché poi lei l'anno dopo è andata al secondo piano e le ho tolto quello col trolley per adesso prendiamo questo poi vediamo No però se ti piace ti piace, se non ti piace dimmelo no, subito piace. eh, piuttosto lo cerchiamo da un'altra parte no, bello. Ti piace è bello? Ma non c'è l'astuccio? Eh, di lei ci sono molte cose, guarda. Gli astucci? Eh sì A me piace come colore eh, è bellino eh. Eh. <ride> Ci sono gli astucci? Eh mamma dei libri No, no, ma quelli adesso non li possiamo acquistare, quelli sono qua dentro, ne possiamo prendere uno per, per casa per giocare bimbo, che non li abbiamo. A noi in teoria serve l'astuccio, però qua astuccio io non ne vedo. Eh, visto. Vanessa, tieni, cosa hai visto? No, però non c'è la mamma. No, c'è un'altra incinta. Eh, va bene, abbiamo già una incinta, eh. quante ne dobbiamo avere? Oh, Bimbe, è spesa finita zaino comprato e adesso andiamo a mangiare perché sto morendo di fame chi abbiamo incontrato oggi in questo supermercato? si chiama Zoe la salutiamo Zoe ciao ciao e anche il suo fratellino piccolissimo di soli otto giorni che è bellissimo dopo andiamo a Eh? dove si chiama? il fratellino il fratellino dove andiamo a giocare? a Butoni, dove siamo andati ieri? Si sgranocchia in macchina? Tanta fame? Ma perché che ore sono? È tardi? Adesso andiamo a mangiare qualcosina. Sono, sette, eh. sono già le 7? Ah, caspita, avete ragione allora. Anch'io ho fatto io fame. Eh. Ehi! Là, cosa fai? Riposi? Eh? Ti sei stancata oggi al supermercato? Abbiamo fatto la spesa, abbiamo comprato lo zaino di vano e Adesso vi siete cambiate, bravissime, perché dobbiamo uscire andare a fare un giro in centro e mangiare io volevo far vedere lo zaino di Anastasia dov'è Anastasia? è di là? di là, andiamo a cercare Anastasia così ci fa vedere il suo zainetto nuovo cosa fai? Um, niente, ti zaino. stai rilassando anche tu ti sei cambiata togliamo questo ecco, allora ascolta oggi abbiamo comprato lo zainetto nuovo me lo fai vedere? Eh, me lo fai vedere? ti aspetto fuori che qua fa caldo. Sì. Che bello! Ma è tanto grosso, amore. Ma è un trolley, lo puoi portare come se fosse una valigia, vero? Fai vedere una come, fa dentro, fa vedere come va. è tutto. Eh? Fai vedere Cosa? E adesso cosa dentro, perché è un po' pesante dì? Non lo so, fa vedere. È un po' pesante, dì? Ma no. C'è qualcosa? No. No, dai. Vedete tira su, brava Mi fai, fai, fai una passeggiata, fammi vedere se sei comoda a portarlo, dai tiralo un pochino più su se vuoi, ma anche metà eh. come preferisci, così vediamo un po' sei comoda? fai due passi scendi un gradino, vediamo magari a scuola c'è un gradino, ma non credo me lo auguro più che altro perché se ci sono i gradini devi cambiare zaino allora, vuoi fare due passi? Ah, scusi lei, dove sta andando? sta partendo per le vacanze? sì Ah, e dove va di bello? Al mare? Eh sì oh, Mi raccomando, si diverta tanto, eh Facciamo vedere dentro quanto è spazioso? Sì. eh? Allora, vediamo un po' come è strutturato questo zaino C'è una cerniera qui cade. Si apre, mettiamo dentro tutti i libri Mi sembra che dentro cerniere non ce ne siano Però abbiamo una bella cerniera qui sì, anche dietro. Sì. E anche dietro, sì Che però, aspetta, eh, non riesco anche qua una bella cerniera Oplala. e poi decidiamo cosa mettere ok? qua davanti la merenda insieme, o insieme ai libri o davanti nella cerniera poi sicuramente porterai qualche gadget sì. poi vi scriverete le letterine tu e le tue amiche come fa Vanessa che ha la, ha la cartella piena di letterine vero? Sì. Sei contenta di questa nuova avventura? Siccome sì, che mamma qui sembra che c'è un laccio. C'è una cerniera, però serve per eh, ricoprire la struttura. E ah, un'altra. Da... È un po' nera. Però. Eh ma questa qua serve per coprire questa struttura qui, capito? Uh -huh. Non puoi farci niente, all'interno c'è la struttura eh, del trolley. Ah. Ok, eh, oh, bene, non cioè. abbiamo trovato l'astuccio. No, non ho ancora. Ma io mm. vi, vi volevo dire, ok adesso, vi volevo dire che ieri quando la mamma è andata a vedere di non so dove. Eh? Stavo guardando se c'era l'astuccio. Sì, non c'era, però io avevo, io avevo visto un altro negozio dove ah. c'erano tanti libri. È vero, una libreria. Una libreria. Ma lo troviamo un astuccio? Magari stasera, sì. quando andiamo a fare un centro a Sant'Eodoro, magari in qualche negozio, troviamo un astuccio. Chi lo sì, sa, o se, altrimenti l'astuccio lo troviamo anche quando torniamo a casa. Dai, sì. in edicola, sai, nella cartoleria dove andiamo di solito a ordinare sia i libri che a prendere le penne. Sì. Vuoi che lei non abbia un astuccio? Figurati, è buon tesoro mio. Sei contenta quindi? Eh, sì. Eh? Questo sì, sì. zaino è bellissimo. Io non vedo più come si prende. Eh? Devi schiacciare in alto e abbassare eh, piano cace... piano. Io facevo con i pollici così. No? Devi solo schiacciare e abbassare. È molto eh. semplice. Sei tu che ti complichi la vita, Ani. Guarda. Oh, eh. Brava, brava. Ah, eh, così facevo. È semplicissimo. Eh. Ah, no, facevo così. Basta così. Guardate allora, ragazzi, mi fare vedere una cosa qui in giardino? Guardate, ci sono tre asuragni e qui puoi mettere la musica? Sì Guarda, puoi chiudere, infatti no, io prima, io oggi avevo petto. guardate piace. Hai visto? Quella lì è una cassa che, sì. si, attacca, che si collega e con il... Musica. Cioè, qui c'è scritto magari a Si volume. collega col telefono via Bluetooth sì. e puoi ascoltare tutta la musica sì. che vuoi. E poi puoi mettere sotto carica. No, qua sopra, come. amore. Se tu metti il telefono qua sopra, lui si autoricarica. Okay? ok? E questo cos'è invece? Una macchinetta. No, cioè No, non, non è, è una macchinetta. Puoi mettere le cose. Questo è un sopra. frigo. Guarda, gira e solleva. Eh, Guarda, così: eh. gira. Solleva e voilà! Guardate che meraviglia! Questo è un frigorifero Mamma, pieno lascialo, di ghiaccio lascialo, con tutte la le la... Eh, no, Aspetta, così, così, così. mi piace? Ok, con, tutte le cose. con le bevande fresche. Esatto. Il ghiaccio, questo è qui canuccia. è bellissimo, eh? Non c'è la cannuccia. Vabbè, ah, fa niente. Dici, Poi la andiamo a prendere va bene amore dai abbiamo fatto vedere le nostre cosine sì, nuove qui, di casa però, si poteva mettere anche l'ombrello si poteva mettere anche l'ombrello E comunque qui puoi appoggiare le cose è vero si possono appoggiare i bicchieri sì. certo ragazzi gli astragli nuovi sono questi due hai visto adesso ne abbiamo una, due e tre Ani, corriamo via via che c'è un un'oppa grandissimo Aiuto, ho paura allora entriamo così facciamo i saluti finali Vai, cosa ci hanno regalato questi palloncini al centro commerciale che belli vero bellissimi e eh, ragazzi queste due cose sono mie questo e questo sono tutti accesi eh si sì, eh. eh. il tuo mondo anche questo, questo sì, è il tuo tantissimo. mondo va bene amore il allora, video è finito oh. speriamo che il tuo zaino sia piaciuto anche ai nostri iscritti ragazzi se vi piace il mio zaino scrivetelo nei commenti e allora ragazzi Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il pollicione in su e ragazzi, sapete che noi l'altra volta vi se vi ricordate? A Novara veniamo un cuscino col pollicione, vi ricordate? Sì, è vero. E è ragazzi, vero. Sappiamo che dov'è È sparito esatto, È la piccolissima sappiamo che dov'è perché è piccolissima. Va bene amore, dai che dobbiamo uscire. Esatto. Un bacio a tutti! Eh.